Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video con Conny e Conny! Allora, è la stessa volta che facciamo questo video veramente Cioè, uno, due chiamate in mezzo al video della nostra amica Sua nonna che si imparca e ci prese da mangiare <ride> E poi io che provavo a fare il video col tavolo però non ci riuscivo E però ho fatto solamente delle fotografie ecco non un messaggio ma... sul telefono chi se ne frega vuole fare il tuo video fa... comunque questo video l'ho fatto perché per presentarvi l'ultimo slime il twisty slime Crystal e è... snow ora la questione è noi abbiamo già unito i due diversi slime che sono all'interno della confezione perché erano molto niri e quindi abbiamo pensato ma se ne uniamo okay. non succede no perché si devono unire perché twisty si devono unire adesso no? mm. questo, questo è il risultato se non c'è nulla, bello... se prendi quello lì elastico ti denuncio. No, perché c'è perché... una parte più elastica e una meno elastica. Okay. Allora, io mi tengo sempre quella meno elastica. Anche quando li stato... ho visto, raga. E io mi metto a fare questo. e da sei video che faccio la stessa identica cosa. Tipo, sempre la stessa cosa. E sempre sta così. Tipo, dov'è il gatto? Poi c'è Nina, raga, raga, aspetta! C'è la Nina! È proprio il più grande. Tipo... Una Ma cosa? <ride> Assassino. <ride> <Assassini. ride> <ride> Te la meriti. Comunque, cosa vuol dire ancora? Perché okay. c'è la Nina? Ciao Nina! Lei si è innamorata del mio gatto, ma sta per rapire. Sei simpatica. Poi sì. c'è un altro gatto che fa la sociale. <ride> ciao Gatto, come chi si chiama? Sean. Ciao, ciao Sean! Te... Come si chiama? Si sta dormendo? sta dormendo chi viene? Chi fantastico, ora mi fa altro meglio. Ora, il punto è che questo slime credevamo che fosse molto più bello, più elastico. Perché io ho a casa la pasta geniale e crunchy. Quella lì che cambia colore sì. blu. Fantastica, rimbalza. Ci cioè, abbiamo giocato in palestra, facevamo da <ride> una parte e l'altra in palestra. <ride> no, che Allora, per quelli che sono di Cairo, e sanno o savora, Che sono di Liguria, cioè, che sono qua sì, i E fanno tipo ragazzineria, patetta. E... Cioè, noi siamo prima. Comunque, no? sì, non dai proprio le coordinate precise di come ci chiamiamo. No, vabbè, <ride> gli anni io conosco. Non sono sappiamo se non mi sa raga. siamo 0-3, sì, sì. sì. Comunque, tipo. Roda le Ci cioè, facciamo i miti. Tipo il soffitto l'ha toccato. Ha toccato il soffitto, le è ha, venuto colpo, una volta abbiamo fatto anche canestro con le sacche. Però. E poi, tipo, quella volta che erano andati in piscina e hanno fatto i castelli con i manchi. Ma sono fuori di testa, però sono dei grandi i nostri compagni Comunque io dico l'anno scorso in terza media mi ha portato giù dalla finestra o la sedia Adesso se faccio questo capo Noi no, in terza media, cioè non posso dire che era una brutta classe Era bella Erano simpatici per quello che mi racconta? Sì, alcuni Però c'erano tanti gruppi cioè... noi, allora, noi in un anno, tipo, anno non siamo in sua gita, non siamo usciti per niente no? no? Sfigati! Ma un sei... <ride> sì siamo andati a Torino! Ma è mai possibile? Oh, è Giulia, guarda che ci Giulia, ci lo Ci sempre. I video, ecco, stop a che... Dai, eh, Dai che... quello rosso! Eh. Eh. Eh. sono Sono vuoi... Se strane ma cosa? Ma vuoi... Se Guarda che dici su YouTube. Eh? eh. No. No. <ride> sì! È la quinta volta che facciamo questo video. Oh, grazie E la sesta! la la sesta, scusate scusa. Lei Giulia, una domanda. Lui, lui, stupidi imbarazzante no vai! ci guardano tutti gli iscritti? dai pochi nero su 50 dai dai dai dai non abitano nessuno no dai sono tutti i miei compagni se oh mamma dai andiamo avanti questo video comunque gente ecco slide un po' è imbarazzante scusate scusate ma io penso male è troppo in coso è morbido, Sono pazze. è morbido, è morbido, è morbido C'è Linda che è proprio dei gatti Gente con dei ritardi mentali eh, sì, Siete voi che lo toccate, mica colpa mia Lidale. Allora, io ho due gatti, vi spiego sta storia Lei, paura. Lei ha paura? Da... Non è che ha paura? Ha paura? Solo che uno dei miei gatti l'ha guardata male, quello ma li paura. guarda male tutti sì. È la sociale E poi il nome è messo io Sì, ma mi guarda male, ma non mi guarda male, tipo Ma non va bene di non volerlo chiamare dormiglione meglio per questo c'è. Mi domandate per donna che Allora. anche associato. Io devo uscire sempre qui, non avete mai vista. Sì. l'ha fatta. Uh. Okay. Stavo dormendo e mi è saltata addosso. Uh. Non ti ricordi? Eh. Io non devo, stare... Vai, sì. non devo stare No, vabbè si comporta così solo con me. Uh. Ah, come come? Eh siete telegrafato te cosa ci fa a noi? Ci <ride> mandano all'ospedale ah, Di cosa parla sto no, video? Se non ha pianta dei canti <ride> <ride> <ride> Comunque Con <comunque ride> questo slime Questo invece Quanti sono questo slime? Questo è, è morto Con no, Einstein Perché c'è Einstein. Einstein in sottofondo no, no, Questo è slime aspetta, aspetta Slime Super Star No mega. ma non è lungo Dritte. Volevo farvi vedere com'è lungo ma non è lungo Però è, è cappato Ecco Perché? Lo devo metterlo fo fo in fondo Adesso lo allungo. allungo fammelo allungare ragazzi è difficile stare in una fotocamera in casa però ci stiamo stavate. riuscendo ah. sono tutte magre ragazzi la ripasso la fino a qua sì, ragazzi, è simpaticissime questa ragazza Questo è eh troppo bello, bello. quello lì è andata fa altrimenti schifo questo è tutta appiccicante <ride> <le piste> no. <ride> infatti è uscito c'è c'è è uscito cioè un liquido bello c'è bello c'è bello c'è bello c'è bello c'è bello c'è bello c'è bello Mi bello ma bello c'è bello non, beccato, non, eh, cioè, ma non, so, capirete. non capirete mai, no, però giocate di Mina. Mi Mina, non uscire, Mina. C'è cazzo che tipo, c'è la che ho provato a chiamare Mina Mara Corona. un video di gatti, oramai, è più yeah, di me, è un di gatti. Mina rompi. Lo so, lo so. Mi sta dicendo, che cacchio sono sti? Se spugne qua, tipo, Chi cacchio invaso la casa. Ma perché mi guarda male tutti? Mi caccio male, Ma sai chi sei? Ma è un leone? Le le un Faccio vedere che eh, no. vale, ma, mazza. Ecco. Eh. Ah, ah, sì, è. ma è che mazzo? ecco che cacchio ecco mi hai fatto malissimo Eh, soffiato sei soffiato ha detto bene tu hai perché c'è per camera e poi dici ha il video balazzante e poi dici di il di ma hai detto che non lo metti si che non lo no no no no no no no intanto no no no no Uh, ah, cioè sì, eh. no, pomeriggio, pomeriggio molto normale molto, molto normale, normale. <ride> pomeriggio molto normale <ride> a scoperto il nome del video comunque continua a te che continuo a parlare di video fino a questo punto la parola che chiede del video e... il è il nome gatto lungo <ride> gatto. fuori di testa <ride> facciamo così fuori di testa, eh. gatto, mi... lungo fuori di testa. Eh, gatto, gatto lungo fuori di testa la... gatto lungo fuori di sì, testa si perché è gatto lungo è Lungo è fuori... e fuori di testa siamo noi la ok, sì, sì, allora il gatto così. perché abbiamo fatto dei gatti lungo dello slime fuori di testa che siamo noi ci sta, ci sta, ci sta, che c è, c è. allora, quelle che non sentono la la segreta, non lo dite nessuno perché poi dobbiamo oh. cercare in casa e, e sono capace a farlo chi è? Mamma ma mi? ha eh. mi stiamo andando a messaggio, eh. e, messaggio WhatsApp. Comunque. è la sesta volta che facciamo questo video, ripeto, sesta grazie a me l'avete rinforzato qualche oh. volta comunque, vabbè, è oggi messaggio comunque, <ride> questo video se no ho poi diventato più lungo, da pubblicare, e leggermente che... sono già passati più di 8 minuti secondo già. me le se no noi, non guardarlo è eh, per questo, lo vediamo anche... noi ve lo, ve lo cizzo un po', molto in poche parole, lei vuole proporzionale per la pasta magica Franci e non per questo ciao a tutti vi saluto mettete like la prossima yeah. volta ci vedremo forse con lei, solo oh, no! lei, anche loro forse, lei che si va meglio vi ricordo lasciate un like e commentate, infatti, No, sentita, se mi mi allora commentate con chi volete il prossimo video con una delle tre, con Twitter, allora Nidor, Giulia, Jennifer commentate con chi volete solo io e una di loro o tutte e no, quattro e io un'altra perché dai eh, non c'entra niente anche se il suo canale youtube è il culiniamo eh, la gente andiamo solo le tre tu non c'entri niente te lo hai fatto, fatto mi in un po' dal mio canale ma mi una lascio. domanda Un'altra. un'altra le persone commentano eh no <ride> ciao no,